Benvenuti, benvenuti alla prima lezione gratuita di Adobe Premiere Pro. Sono Fabio Ambrosi, eh, sono colui che se vorrete nelle prossime settimane vi accompagnerà alla scoperta di questo fantastico software per il montaggio video. Eh, quello che voglio realizzare è un corso gratuito perché verrà pubblicato gratuitamente su YouTube è un corso dedicato sia a chi non ha mai montato in vita propria e vuole imparare a montare un video e sia a chi è già un montatore professionista e magari vuole scoprire qualche trucchetto, qualche scorciatoia, qualche eh, tecnica particolare ecco, da utilizzare nella propria vita lavorativa quotidiana. Il corso è molto molto molto molto lungo perché partendo dalle basi di Premiere arriverà a trattare arg anche argomenti più avanzati come può, può essere la color correction per esempio, verrà pubblicato settimanalmente quindi a cadenza settimanale eh, sul mio canale YouTube e, eh, sul mio sito internet www.fabioambrosi.it non è un eccesso di megalomania è solo un modo per avere tutte le lezioni racchiuse in un unico luogo sul mio sito troverete una pagina dedicata appunto al corso gratuito di Premiere e in fondo alla presentazione del corso troverete l'elenco di tutte le lezioni cliccando su una singola lezione potrete vedere il video diciamo della lezione stessa e un piccolo articolo scritto alla vecchia maniera insomma che illustra i contenuti della lezione stessa e eh, vi dicevo che il corso è molto lungo se cliccate sulla pagina pre di presentazione del corso e date un, un po' uno sguardo veloce all'indice troverete veramente un, un elenco un elenco sterminato di lezioni non abbiate paura piano piano arriveremo fino in fondo chi vorrà eh, potrà fare domande eh, commentando questo video chi ne sa più di me o chi ha informazioni aggiuntive rispetto a quelle che fornisco o semplicemente chiunque vuole portare il proprio contributo può farlo commentando eh, il video qui in basso io non sono un tutologo di mestiere faccio il montatore video mi occupo di contenuti multimediali ormai da oltre dieci anni e voglio condividere quello che sto con voi quindi registratevi subito al mio canale così che possiate sempre restare aggiornati sui nuovi tutorial che escono di settimana in settimana e se avrete piacere ecco, ci faremo compagnia insieme in questo lungo viaggio alla scoperta di Adobe Premiere. Iniziamo subito.